Cari seguaci e amici Peaceman, ben ritrovati su Araxan Channel, dovevamo aspettarcelo, quattro capitoli di seguito sono il massimo del nostro Eichiro Sensei, e così la prossima settimana ci sarà la pausa, ma direi che se l'è meritata no? Erano due anni che non avevamo questa fortuna, grazie Oda! Ma prima vi ricordo che per aiutare il canale e anche voi stessi dovete iscrivervi al canale se non lo farete Kaido in persona verrà a mazzolarvi quindi per non essere mazzolati da Kaido è molto semplice cliccate su iscriviti ringrazio tutti gli iscritti grazie a voi il canale sta crescendo ne approfitto per ricordarvi che mercoledì sera il 15 settembre Salvo imprevisti, ci sarà una live un po' particolare intitolata Si può odiare One Piece? Durante la live insieme agli ospiti cercheremo di rispondere a questa curiosa domanda. Ah, dimenticavo. Ovviamente Kaido viene a mazzuolarvi anche se non mi seguite su Instagram. Quindi, per non essere mazzuolati da Kaido, sapete cosa fare. Non fatelo indiavolare vuoi ricevere l'ultimo volume del tuo fumetto manga comics preferito direttamente a casa la tana del nerd è anche online tana del nerd per il nerd che non deve chiedere mai giacomo ferrucci fumettista per passione ti aspetta e ora parlerò brevemente delle cover qui si conclude il trittico di cui ho parlato nei precedenti video il trittico è dedicato ai personaggi di one piece più apprezzati dal mega sondaggio mondiale ne ho parlato nella precedente video analisi e riguardo la top 100 trovate un video sul canale ma non è l'unica cover c'è anche una cover dedicata ad usop non l'avesse disegnata e mi sarei potuto immaginare una scena analoga verso la fine del manga visto che sappiamo che usop racconta tante frottole che poi diventano realtà perché le profezie di un dio non sbagliano mai e ne rinsegna e uso applica. Per la cover è tutto linea allo studio. Ma si sì, scherzavo, parliamo subitissimo del capitolo! Il 1025 si intitola Draghi gemelli. Ovviamente riguarda Kaido e Momonosuke. Come potete vedere in questa immagine, non riguarda solo Kaido e Momonosuke ma è l'ennesima strizzata d'occhio del nostro Eiichiro-sensei al suo Giappone. Il titolo del capitolo, infatti, prende il nome da un dipinto di Junsaku Koizumi, situato sul soffitto del tempio di Keininji, dipinto che potete appunto vedere in questa immagine. Come? Basta con Stefandoni? Eh, eh no, eh guardate questa immagine, lo so, è nella tavola finale. Questa è una versione fan art colorata. Ma questa immagine non vi ricorda il quadro Draghi Gemelli? Coincidenza? Io non credo. Quindi, come dicevo, Oda strizza ancora una volta l'occhio al suo paese, aprendo le porte del Giappone al mondo. Il capitolo precedente si chiudeva con un bellissimo clash padre-figlia e si riapre sull'unico vero protagonista di questo manga, Monkey D. Luffy. Per poi tornare su Yamato e Kaido. Qui, attraverso l'attacco di Yamato che in giapponese è Kagamiyama, tradotto letteralmente nell'edizione dei Lupi Team Deluxe che trovate linkata qui sotto, Montagna Specchio, Oda strizza nuovamente l'occhio al Giappone. Questa montagna esiste realmente nella prefettura di Saga. Secondo la tradizione il nome proviene da uno specchio collocato dall'imperatrice Jingu sulla sommità della montagna. Ma questa piccola chicca su Jingu non è l'unica strezzata d'occhio. Infatti, secondo una leggenda sempre nipponica, la montagna specchio è il luogo in cui l'eroina giapponese Matsura Sayohime salutava suo marito in partenza per la guerra. Incredibile. Potrei dire che, con la saga di Wano, come i Mugiwara apriranno le porte di Wano al mondo di One Piece, Oda sta aprendo le porte del Giappone al mondo intero. Mai, come in questa saga, sono andato a cercare informazioni e ho scoperto piccole chicche legate al paese del sollevante. Grazie Oda, grazie di cuore. Viene marcato ulteriormente il concetto di tradimento. Kaido pare ossessionato dal tradimento. Spero di scoprirne il motivo nel suo flashback. Inoltre, viene ufficializzata la razza a cui appartiene Kaido, ovvero è un Oni, un demone. Il Buonimura di Timeskip Anime Manga e Nerdiamoci su lo diceva di Yamato solamente, e questo non appena la vide. E ovviamente ne parlavano anche i massimi esperti durante le live e alcuni loro video su Kaido. Bene, ufficializzata così una nuova razza. Il tempo passa, dicono che One Piece finirà tra cinque anni, eppure ogni capitolo con queste piccole cose, la mia frase iconica diventa sempre più vera. In One Piece sono sempre più le domande che le risposte. Non si può non pensare a O.D.R., a Ozul Junior, alla frase di Marco riguardo il nome dell'isola gettata lì un po' ambigua, e a questo punto sì, alla forma teschio-cornuto dell'isola stessa. Avremmo mai veramente delle risposte a riguardo? Lo scopriremo solo vivendo, come diceva Lucio Battisti che dall'aldilà segue tutti i miei video. Il capitolo scorre abbastanza velocemente condito tra le mazzate padre-figlia e le gag di Momonosuke Drago Fifone. Una cosa è certa, quando l'alba sorgerà, solo un drago resterà e quello Momonosuke sarà. Siamo quasi arrivati alla fine, quindi saluti! saluto il circolo del leoncino tutti voi che siete arrivati fin qui approfitto del video per fare gli auguri di buon compleanno a strike che l'11 settembre di quest'anno ne ha conclusi 37 la classe 84 è la migliore non c'è che dire se siete arrivati fin qui volevo lanciare un piccolo hashtag a doppio senso ovvero dragoni o dragoni o oh yeah detto ciò ti piace one piece Condividi questo video. So bene che l'ho fatto anche nel precedente video, in quello precedente ancora, ma è importante ricordare sempre che i lupi team cercano editors. Per sostenere il canale, oltre ad iscrivervi, come ricordavo all'inizio del video, per evitare che Kaido vi faccia cadere ogni gascima in testa, polish in su! E...